ragazze e bentornati nella seconda parte di video sulla coperta stasera andiamo ad assemblarla come vedete io ho terminato il top, ho montato tutti i miei quadretti ho aggiunto un bordo di circa 10 cm per ogni lato e sono andata a stirarlo molto bene adesso dobbiamo appunto assemblarla allora qua ehm, vi do un piccolo suggerimento Innanzitutto, tutto veramente stirate bene bene bene bene bene bene bene il eh, secondo suggerimento che vi do è quello di posizionare la vostra coperta su un piano ampio, io l'ho messa per terra perché non ho un tavolo così grosso e perché in questo modo faccio meno fatica eh, a eh, montarla. Se eh, vi può tornare utile, alcuni usano il nastro adesivo, nel senso che quando vanno a fare il sandwich, ovvero sia quando mettono l'imbottitura, il top e eh, la stoffa per foderarla, per bloccare il tutto e far sì che non scappi quando imbastiscono, usano anche il nastro adesivo. Io non lo uso perché non, non ce l'ho in casa, tenterò di fare del mio meglio ma sapete che sono pasticciona. Come detto, io non sono un'esperta di patchwork è eh, eh, il mio punto di vista sulle difficoltà che eh, ho incontrato io, io nell'affrontare questa tecnica eh. allora ci sono tre modi per assemblare la coperta il primo modo è quello di mettere l'imbottitura sul pavimento il top sopra l'imbottitura con il dritto rivolto verso di voi e la stoffa, la fodera dritto contro dritto sopra il top si cuce lungo tutto il perimetro lasciando aperto alla base i due quadrati centrali che andranno chiuse, eh, una volta risvoltata, andranno chiusi con due semplici punti. E questa parte vi dà eh, un bel bordino se volete, quindi non servirà poi semplicemente andare a trapuntare. Il secondo metodo è quello di eh, posizionare il tessuto della fodera con il dritto rivolto verso il pavimento, quindi il rovescio verso di voi, l'imbottitura e sopra il top con il dritto rivolto verso di voi e si va sempre a cucire tutto intorno e in questa maniera non avrete il problema di andare a risvoltare e di lasciare aperto la base però cosa succede che avrete il bordo vivo quindi dobbiamo andare ad applicare un Um, un binding quindi uno sbieco un pezzo di stoffa in modo da creare un bordino e rifinirla al meglio il terzo uh, il terzo modo per uh, montare una coperta è sempre quella di mettere um, come nella parte precedente quindi come nel secondo modo la, la, la, la fodera l'imbottitura e il top lasciando sbordare la fodera come in questo caso, e semplicemente, io questo vetro l'avevo usato per fare un calendario dell'avvento, sul mio sito c'è ancora il tutorial, semplicemente si va a ripiegare il bordo su se stesso, in questa maniera, e si va a cucire qua, direttamente con la macchina, e in questo modo iniziate a trapuntare e a creare il bordo nello stesso tempo. Quale metodo usare? Usate quello che preferite a seconda del vostro grado di esperienza. Io siccome sono una pasticciona, penso che metterò l'imbottitura per terra sopra il top e sopra il top la fodera e andrò a cucire a risvoltare eh, successivamente. Io penso che farò in questa maniera, così non faccio il bordo perché comunque il mio bordo l'ho già creato e andrò semplicemente poi a ripassare. Per trapuntare, ma questo lo vedremo in un secondo video. Eh, che tipo di imbottitura usare? Ce ne sono vari tipi a seconda della spessore della coperta che volete fare. Io ho scelto questa che è un'imbottitura media in poliestere. L'avevo presa su tessuti.com nel 2017. Ok, vi do un consiglio: se potete utilizzate un tipo di imbottitura termofusibile, perché in questa maniera ha un lato come la, la Ritten Bond, eh, la friselina che io uso per fare le applicazioni, ha un lato con la colla e andando a stirare il top sull'imbottitura si fermerà automaticamente e non dovrete disperarvi quando andate a trapuntare perché non si sposta più. Um, io non ce l'ho, come si fa? Semplicemente eh, si va ad usare una colla spray per patchwork, che è in commercio, la trovate nei siti come Roberta De Marchi, Casa Celina, Tessuti.com, insomma Amazon, le trovate un po' ovunque, e poi vi armate di spilli e impastitura. Io qui userò molto l'impastitura, perché caso vuole che non abbia neanche più in casa la colla spray, quindi mi devo un po' adattare, speriamo di riuscire a cucire dritto, però alla fine non dovrebbe essere così complicato comunque sia che cosa vado a fare io adesso vado a prendere l'imbottitura la stendo sull'imbottitura metterò il top e sopra il top metterò la fodera dopodiché andrò a imbastire con il filo tutto il perimetro della mia coperta ma anche un po' in mezzo in modo che appunto non si sposti man mano ehm, che vado a lavorare e niente ci ritroviamo dopo cucitura ok come vi dicevo io applicherò il metodo eh, di andare a cucire tutto intorno lasciando un'apertura alla base quindi per fare ciò vado a mettere l'imbottitura e il top se come me siete delle imbranate pazzesche vi do un piccolo consiglio anche se è un pochino più lunga rispetto a chi è più brava date un'imbattitura Ehm, veloce nel perimetro, la coperta e nei quadrati centrali prima di andare a applicare l'altro stoffa. in questa maniera andate a, a bloccare il tessuto sull'imbottitura e rimarrà un pochino più fermo, se volete eh, potete anche mettere usare quelle spille curve apposta da patchwork oppure gli spilli, vedete voi io preferisco imbastire eh, più possibile in modo che vabbè magari tribulerò un pochino dopo a disfare tutto però sono sicura che non si ehm, disfa questo è il mio consiglio a prova di scemo perché visto che io sono <ride> imbranata con questi lavori e sono tutt'altro che precisa eh, almeno così so che la mia imbottitura rimane ferma lì vi dicevo del nastro adesivo adesso la mia imbottitura la devo rifinire perché ovviamente è troppo lunga per la mia coperta però eh, tanti mettono proprio eh, prima di imbastire del nastro adesivo lungo tutto il perimetro della coperta per tenerla ferma, perché almeno così evitate che eh, si sposti quando andate ad imbastire e quando andate a lavorarci sopra, ok? Se no in alternativa potete sfruttare i figli e metterli sulla coperta come pesi. Altro consiglio, se come a me siete cionpe e non avete il nastro adesivo e non volete farla muovere, andate di spilli prima di imbastire. Ecco qua la nostra coperta praticamente finita. Adesso eh, l'abbiamo risvoltata, ho buttato fuori i quattro spigoli, ho tirato bene le cuciture e le ho dato una stirata. Adesso arriva la parte più difficile, che è quella della trapuntatura. Eh, la trapuntatura mh, ha diversi, ci sono diversi metodi, potete farla a mano quindi andando semplicemente a ricamare a mano con pazienza certosina, oppure potete fare a macchina. Se la fate a mano potete, fare, potete dividere i quadrati in triangoli, potete dividere, fare dei quadrati nei quadrati, potete nelle, nei punti di giuntura mettere dei, dei fili di lana e nodarli, ci sono veramente tanti metodi. Eh, io penso che andrò a, semplicemente a ribattere le cuciture, ovvero ripasso sulle cuciture, quindi sul bordo prima perimetrale e poi eh, con pazienza a mezzo centimetro vado a fare praticamente, a riprendere quelli che sono i quadrati sia in verticale che in orizzontale quindi vado a ricreare ehm, i quadratini per fare ciò un consiglio che vi do è quello comunque di eh, dare un'imbastitura veloce magari no, se non a tutti i quadrati ogni due file di quadrati questo perché ovviamente la coperta si muove e quindi rischiate che eh, quando partite a trapuntare vi trovate da una parte più ciccia rispetto che dall'altra quindi io adesso cosa vado a fare? Vado semplicemente a dare un'imbastitura veloce a mano e dopodiché vado proprio a ribattere con calma la cucitura, ok? Non andrò a usare gli spilli, userò proprio il filo, proprio perché eh, mi è più comodo così, anche perché comunque adesso è grande la coperta e da mettere sotto macchina non è proprio una cosa immediata. Va fatta la puntatura? Sì, va fatta l'altra puntatura Perché? Perché eh, la, se no l'imbottitura si sposta e usandola nel tempo va a finire che ehm, vabbè, avrete tutto un pezzo di imbottitura da una parte e vuoto dall'altra. Invece trapuntandola rimane lì bella ferma e se dovete lavarla anche in lavatrice, ovviamente con il lavaggio delicato senza la centrifuga, non vi trovate l'imbottitura tutta ingrugnata nell'angolo. E basta, credo di avervi detto tutto e niente vi faccio vedere poi la coperta terminata eccoci qua abbiamo finito la coperta è trapuntata vabbè devo dargli una stiratina e, e questo è il risultato è morbida morbida e sono soddisfatta ha qualche imperfezione anche nella trapuntatura però vabbè io non sono un'esperta di questo tipo di lavoro, posso dirmi soddisfatta per essere la prima coperta che faccio, posso dirmi soddisfatta. Spero che i consigli possano esservi utili e se la rifate, fatemelo sapere, mettetemi una foto. Un bacio, ciao!